Cose ovvie. Questo è un video. I cani abbaiano. Il sole è caldo. La notte è buia. I pesci non parlano. I pesci non volano. Quando piangi puoi essere sia triste che felice. Il telefono è una cosa elettronica. Questo è un cappello. E questo è acqua. Cose ovvie. Hashtag cose ovvie. Di almeno 5 cose ovvie e tag i tuoi amici. Ciao!